Pittore, autore di stampe, insegnante e scrittore d'arte Paul Klee è una delle figure più amate dell'arte del XX secolo, padre tedesco e madre svizzera, entrambi insegnanti di canto e musica. Klee ricevette anche un'educazione musicale e fu lui stesso violinista a livello professionale. Nel 1898 partì per Monaco di Baviera e si iscrisse all'Accademia di Belle Arti, Qui studiò sotto la guida di Franz von Stuck. In questo periodo iniziò a scrivere i suoi diari che arrivarono fino al 1918. La prima fase dei propri studi fu giudicata da Klee insoddisfacente, ma comunque lo introdusse alla grafica di derivazione Jugendstil propria dell'atmosfera secessionista. Dopo aver viaggiato in Italia tra il 1901 e il 1902, visse a Berna per i quattro anni seguenti. Poi nel 1906 si trasferì a Monaco, capitale culturale tedesca. In questi anni conobbe e sposò la pianista Lili Stamff, un fatto che confermò il legame tra Klee e la musica, legame che influenzò notevolmente la sua produzione. Nel 1908 conobbe attraverso due esposizioni la pittura di Van Gogh e nel 1909 quella di Cézanne, ma i fondamentali incontri di Clé avvennero nel 1911. In quell'anno fece amicizia con Alfred Kubin, August Macke, Alexei Javlensky, ma soprattutto Vassili Kandinsky e Franz Marc, che all'epoca stavano fondando il Cavaliere Azzurro. Nel 1912 Clé partecipò alla seconda mostra del Cavaliere Azzurro, visitò Parigi ed entrò in contatto con l'opera di Picasso, Braque e Delaunay, un'esperienza che incise nell'opera dell'artista, in questo periodo fece soprattutto acque forti tra cui una serie di 11 invenzioni, opere bizzarre e satiriche con figure stravaganti e distorte. Nel 1914, Clé, in compagnia di Louis Moellet e August Mache, fece un viaggio in Tunisia, tanto breve quanto decisivo per le conseguenze del suo lavoro. L'artista fu colpito drammaticamente dalla bellezza del colore e arrivò a scrivere. Il colore mi possiede. Non ho più bisogno di inseguirlo. Mi possiederà per sempre, lo so. Io e il colore siamo una cosa sola. Sono un pittore. Durante la prima guerra mondiale Klee fu chiamato sotto le armi, servì l'esercito tedesco e per buona parte del tempo fu impiegato nella pittura delle ali degli aerei. Dopo la guerra nel 1920 Walter Gropius chiamò Klee a insegnare al Bauhaus di Weimar si dimostrò un insegnante ispirato e non dogmatico. Le controversie interne all'istituto lo spinsero nel 1931 a trasferirsi all'Accademia di Düsseldorf, dalla quale nel 1933 fu costretto a dimettersi dai nazisti. Quattro anni dopo le sue opere furono incluse nella nota mostra dell'arte degenerata. Nel 1935 avvertì i primi sintomi di una malattia che poi lo uccise, un raro disturbo cutaneo debilitante chiamato sclerodermia. Rimase produttivo fino alla fine, anche se l'allegria che lo contraddistingueva cedette il passo a ossessioni e premonizioni di morte. Come possiamo vedere il Morte e Fuoco, una delle sue opere più tetre e forti. Clay fu uno dei maestri moderni più creativi e produttivi, la sua produzione completa conta circa 9.000 opere, utilizzò spesso il piccolo formato e mescolò varie tecniche, acquarello e pittura a olio principalmente. Fece tesoro di innumerevoli influenze, le trasformò esplorando le fantasie e le paure umane.